Signor O'Carro, stavolta. Sta facendo costruire il muro della prigione. Quello che il Massa ha fatto è stato vero. Ci sono persone a morte del nostro lato. E se qualcuno gli avesse Ma Non è poi così facile sparare il Massa. Non ha avuto un piano. Si trasferirà davvero qui? Non si può andare Sinceramente, non lo so. Quando tornerà da Istanbul, credo che lo deciderà. Perché è andato a Istanbul? È morto in quanto? c'è stato un incidente Sono andati al suo proletario Ma mie orribile Vieni Ti andrei per te I ragazzi non hanno fatto No, grazie Dai che mi stanno aspettando in cucina Ora devo andare Guarda Come mai scappi da me Che ho fatto per fargli rifiutare una tazza di te Non c'è c'è di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 Non si può fare questo! Non è che battuto, non è che battuto! Non è che battuto, non è che battuto! a è che non è che battuto, non What they are using? Uh, I... I, <laughs> I can't use any one of skills! Fight! Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Non Grazie. non Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. That's fine. Let's go. We're What's to go to the restaurant. We're going to faccio una distruttore normale a Non posso per fortuna ci sono non una cosa di 100 euro. Dopo che partivano con la prima, quello che voleva 100 euro. E se non dava 100 euro. Hey, what's up, King What they not... yeah, snipers? Yeah. Yeah. What's happening here? What's happening here? What's happening here? What's happening here? What's here? shit happening here? What's happening here? What's happening questo vuol dire che non c'è niente da fare. Quindi, perché non ho trovato nessuna domanda, io ho dovuto partire. Quindi, è tale. Lo voglio fare, lo voglio anche con il parte c'è un'altra cosa che che mi ha detto, che mi ha detto, mi ha